Ciao a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo scaldacollo morbidissimo che io ho realizzato con un solo gomitolone del filato della Mistrico Filati in linea Matisse eccolo qua, è questo fantastico gomitolo da 150 grammi che misura 105 metri e come vi ho detto, con un solo gomitolo io sono riuscita a fare questo scaldacollo che è alto circa 40 cm e lungo 53 vi dico subito che io ho lavorato con i ferri del numero 9 e eh, con mh, questo tipo di filato che è un filato bouclé, ve lo faccio rivedere è perfetto appunto lavorare con dei ferri 9 no, ferri grossi quindi io vi consiglio di lavorare o con i ferri 9 o addirittura con i ferri 10 se tendete ad avere una lavorazione stretta naturalmente come vi ho detto io qui ho montato mm, per avere 40 cm 34 maglie se voi la volete più bassa perché come potete vedere si ripiega su se stesso ed è piegato all'interno quindi se lo volete più basso ma un po più largo montate invece di 34 30 catenelle e lavorate così in qualche giro in più lo volete ancora più corto allora montate circa 28 catenelle e lavorata comunque per tutto il gomito in modo tale da averlo meno aderente al collo se non vi piace la cosa troppo soffocante quando io invece la adoro, soprattutto in inverno e quindi la volete un po' più um, larga uh, nel senso di larghezza proprio qui più bassa allora io vi dico comunque di montare tra le 28 e le 30 catenelle di andare a lavorare per tutta la lunghezza questo è il colore che ho scelto io sapete che io um, quest'anno ho deciso di darmi i colori più brillanti avesso uh, sempre di nero blu scuro marrone quindi ho deciso di creare appunto uno scaldacollo che potessi indossare su questi uh, miei colori predominanti nel vestire e dare più vivacità però se voi non siete avanti di voler colori così um, uh, brillanti chiamiamolo brillanti ma così vivaci ma volete qualcosa più tinta uh, tono su tono allora vi posso consigliare questo che è con il colore marrone e il colore grigio o altrimenti un altro colore che a me piace tantissimo è questo uh, dalla telecamera sembra tutto blu ma in realtà ci sono delle sfumature uh, di ottanio di uh, viola eh, io lo trovo veramente fantastico mi spiace solo che dalla luce della telecamera si veda invece che è molto più predominante il blu però c'è questo ottanio questo um, azzurrino, questo violaceo, molto molto carini, oppure vi piace la colorazione, eh, avere molti colori, però non li volete così accesi, li volete un po' più spenti, vi consiglio questo, come potete vedere ha molto colorato, però ha dei colori meno forti rispetto a questo, questo perché in contrasto ci sono questo blu e questo viola, eh, che eh, io invece ho molto giallo e molto... Ehm, arancio, quindi eh, questi tutti questi filati, que tutti questi colori li trovate sempre sul mio sito filati Elsa, vi ricordo che per realizzare vi occorre un solo gomitolo da lavorare o con i ferri del 9 o con i ferri del 10, e se anche questo progetto vi piace, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto, o sulla mia pagina Facebook, Incidentando con Elsa, o sul gruppo Facebook, La Libertà di Incidentare e speruzzare, oppure come sempre, mi potete taggare su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial, e preparatevi perché ne stanno arrivando veramente tantissimi allora, per realizzare questo bellissimo scaldacollo molto colorato, piegato su se stesso, ve lo voglio far vedere bene, guardate che bei colori, molto allegro, ed è caldissimo, perché il filato che ho deciso di, di utilizzare è questo filato della linea, uh, della Mistricol, linea Matisse, che è questo gomitolone di boucle che è bellissimo, si lavora molto bene, ha queste sfumature colorate, il colore che ho scelto io è il colore 6, però voglio farvi vedere anche altri colori, Abbiamo questo colore che è il numero 7, molto più eh, neutro, che è più abbinabile perché abbiamo questo blu, questo taneo, eh, quindi varie tonalità di blu e anche di grigio, oppure possiamo optare per dei colori che hanno del eh, sfumato che va dal grigio al marrone o ancora colori viva, cioè molto colorato come il mio, però con tonalità più scure perché come colore predominante qui invece abbiamo il viola e l'arancio, un, un arancio molto scuro, quasi un mattone. Mentre come potete aver visto, quello che ho detto di utilizzare io, ha dei colori molto più accesi, uh, proprio perché volevo un scaldacollo molto più colorato, quasi da poter appinare cool, uh, um, uh, lo scaldacollo lo uh, scaldacollo color life, oppure quando io mi vesto solitamente o solo di nero, o solo di verde, o uh, solo di blu, quindi mi andava di prendere qualcosa di un po' più allegro. Allora, io vi dico già che non vi lavorerò questo filato, perché essendo blue clean, la lavorazione non si vedrebbe bene, quindi vi dico che io, con per realizzare questo scaldacollo, ho lavorato con i ferri del numero 9 e che ho montato un totale di 32 catenelle. Per avere così una altezza del mio scaldacollo di circa 40 cm. Lo volevo molto alto perché lo volevo vaporoso e che potesse essere piegato su se stesso. Per quanto riguarda invece il lavoro vero e proprio, io ve lo farò vedere utilizzando quest'altro tipo di filato che è lo stesso, che lo trovate anche questo. Sito e che è il Mini Color Magnum Tweed, mini Magnum Color Tweed? Scusatemi, um, che è questo comitolo sempre spesso che si può lavorare con uncinetto con i ferri del numero 8, ma che ecco è un'alternativa per chi non ama il bouquet. Quindi possiamo andare a fare il nostro montaggio. Come montaggio, potete scegliere quello che preferite. Per montare il bouclé io ho fatto questo che si lavora in questa maniera. Quindi faccio passare il filo e faccio questo montaggio per montare appunto le mie 34 maglie che mi servono per avere uh, 40 cm di lunghezza. Eh, non è importante se fate un numero pari, un numero dispari, eh, sono tutti giri diritti, quindi è inutile fare un conto del, se dovete farli pari o dispari. Quindi l'importante è che ne andate a montare, se lavorate con i ferri del 9, andate a montare un totale di 34 maglie. Per lavorare invece questo qui ho un altro metodo sempre che si usa per poter montare le maglie. ossia questo. Prendo il filo con il ferro destro, faccio passare il filo intorno e tiro fuori e sposto poi la mia maglia sul ferro sinistro e ricomincio. Entro nell'ultima maglia, faccio passare il filo sul ferro destro esco e vado a posizionare di nuovo la mia maglia sul ferro sinistro mi avvicino così vedete meglio questo è un altro metodo per poter montare le maglie io lo preferisco quando poi devo andare a cucire questa parte quindi quando poi devo andare a cucire la parte che sto lavorando all'inizio quindi le catenelle iniziali preferisco usare questo metodo perché come potete vedere qui poi è più facile far passare l'ago però non lo faccio con il bouclé perché col blu clé mi è un po più difficile quindi col blu clé ho preferito montare le catenelle nuovamente comunque ho montato queste catenelle e passano perché vi faccio vedere subito come andare a lavorare è un giro che va sempre ripetuto perché ho lavorato sempre in giro di andata Tutte, Quindi scusate, sempre giri di maglia a diritto quindi maglia a diritto per tutto il giro però voglio farvi vedere una cosa l'unica differenza che abbiamo quando facciamo i primi, il non giri pari e il giri dispari allora, come potete vedere chiamiamo questo il giro base ora, come vi ho detto si sì, lavora sempre uguale però guardate, io la prima maglia non la lavoro e poi vado a lavorare tutte le altre in questa maniera ed è questo il giro che va sempre ripetuto scusate lo chiamo giro di spennis Mi sono sbagliata però è questo il giro che va sempre ripetuto io faccio in questa maniera la prima non la lavoro e lavoro tutto il resto ora naturalmente quando andate a lavorare il filato non bouclé la lavorazione mi sembra leggermente diversa ma è normalissimo perché il blue clay, appunto, è un tipo di filato che non fa vedere benissimo la lavorazione che state facendo. Per questo potete optare anche di fare una lavorazione forata, ma io per uno scaldacollo in questo momento ve lo sconsiglio quando lavorate comunque un filato come il blue clay. Quindi, questi sono i giri che vanno sempre ripetuti. Nell'andare del giro io, del, del video, na, scusatemi, la prima non la lavoro, naturalmente io vi spiego come sono andata poi a chiudere le mie maglie. E quanto ho lavorato comunque io lavoro sempre in questa maniera non lavoro mai la prima maglia ma lavoro invece sempre l'ultima maglia Allora, io ho terminato di lavorare in lunghezza il mio scaldacollo e alla fine ho lavorato per quasi tutto il gomitolo, me ne è avanzato veramente pochissimo, e mi è venuta lunga 57 cm montata. Tenete presente che quando poi si verrà smontato, un centimetro in più eh, verrà fuori. Allora, adesso non rimane altro che andare a chiudere le nostre maglie. E lo facciamo nella maniera più semplice possibile, perché andiamo a fare semplicemente la chiusura classica quindi andiamo a fare due maglie a diritto prendiamo quella precedente la facciamo cadere sul davanti e ricominciamo maglia Prendiamo la precedente la facciamo cadere su davanti. Potete prenderla con i ferri, io preferisco prenderla con le dita, però questo è il modo per poter chiudere la nostra lavorazione. Una volta chiusa ehm, le maglie sui ferri vi farò vedere come cucire per chiudere poi il nostro eh, scaldacollo. Allora io sto cucendo il mio scaldacollo e vedete faccio semplicemente passare da un punto all'altro il mio filo una cucitura molto semplice non vado neanche molto eh, a seguire le maglie l'importante è che riesco l'importanza e che l'importante scusate è che riesca a far passare i fili da una parte all'altra in questa maniera abbiamo un filo molto grosso quindi poi essendo anche eh, bucle Lavorarlo diventa molto molto difficile quando si va a cucire, quindi preferisco fare una cucitura in questa maniera. Benissimo, quindi adesso continuo a, cu a cucire il mio um, scaldacollo. Per la cucitura naturalmente sono andata a cucire i due lati più corti insieme. Sto andando a cucire i due lati più corti insieme.